Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di questo trailer che i Razer Studio hanno lanciato cioè Automobilista 2 che esce a dicembre 2019 ragazzi c'è altra carne al fuoco altri titoli per noi amanti della simulazione quindi cosa vogliamo di più allora eh, prima analisi sfruttano, eh, sfrutteranno il motore grafico di project cars 2 il live track di Project Cars 2 per il meteo dinamico, ciclo giorno e notte, qualità grafica alla Project Cars 2, ragazzi, e se usano la fisica che hanno già di automobilista e il fatto che riescano a sfruttare il massimo degli arz possibili dei volanti, si annuncia così, senza nessun tipo di analisi o altro, un gran titolo o potenzialmente un titolo che comunque potrà tenere testa a quelli che insomma eh, conosciamo tutti, i Factor 2, i Racing, eccetera. Quindi mh, ragazzi, voi con questo motore grafico che mh, sicuramente potrebbe sfruttare anche la realtà virtuale, ci aspetta qualcosa di fantastico. L'unica pecca che bisogna aspettare dicembre 2019. Nella speranza che i Reisa non abbiano tempi biblici e che riescano a mantenere comunque le date che fissano e che non sia la solita open beta, pre alfa eccetera eccetera ma che ci sia un prodotto finito eh, sono speranzoso perché? Perché insomma hanno fatto comunque del bel lavoro l'unica cosa che gli mancava come ho sempre detto la qualità grafica ragazzi c'è cioè poco da fare la qualità grafica quindi aspettiamo dicembre 2019 fine anno per andare speriamo a scoprire un gran titolo, quindi questo mi fa sempre piacere quando c'è l'annuncio e questi teaser e questi insomma trailer che ci fanno ben sperare, eh, nella speranza di trovare un titolo insomma che sia all'altezza, sembra quasi un connubio tra R Factor 2 e Project 2. quindi come dice Vincenzo Nixos, uno dei tre che penso conosciate bene, eh, se gli slide, la slide di Mati Studio eh, avesse sfruttato meglio diciamo, questo motore grafico e la loro, loro fisica avrebbe sotterrato tutti i simulatori da un lato io ero eh, diciamo abbastanza d'accordo purtroppo non mi sono trovato con la fisica e penso tutti ormai avete capito come, e, e sapete cosa penso di Project Cars 2 chissà che i Razer con Automobilista 2 riesca a fare meglio quindi voglio ringraziare Giuseppe Cionti che ha segnalato nel gruppo Whatsapp questo teaser, questo trailer dei Reza perché comunque mi dà la possibilità di fare questo video e di poter condividerlo insieme a voi quindi ditemi nei commenti cosa ne pensate, cosa pensate di questo motore grafico che sfrutteranno appunto quello di Project Carzoo, adesso mi ricordo si chiama Mindless Engine più life Track: con quindi dinamico, ciclo giorno e notte eccetera e per concludere nella speranza che non utilizzino sempre contenuti brasiliani non che non mi piacciono però che possono estendere diciamo a livello mondiale quelli che sono i contenuti che piacciono un po' a tutti Formula 1, GT eccetera eccetera insomma lo sappiamo benissimo cosa ci piace quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto pollice insomma al solito lasciate un commento che fa sempre piacere non esitate ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina qui sotto anzi per essere notificati ogni qual volta pubblico un video noi ci vediamo prestissimo da Fabris è tutto Ciao! Oh.